Ciao ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo tutorial. Allora, oggi non sono sulla batteria, ma non perché sono pigro e non voglio far niente. Oggi voglio introdurre un nuovo tutorial che poi col tempo eh, vi pubblicherò e insieme vedremo appunto l'utilità di questi tutorial. Allora, parleremo di solfeggio ritmico. Alzi la mano, chi non sa che cos'è il solfeggio ritmico? Ok, vedo che qualcuno in effetti non conosce il solfeggio ritmico. Meno male allora che sto facendo questo tutorial. Allora, innanzitutto armiamoci di una cosa ben importante che servirà che è un bel metronomo. Allora, potete avere un metronomo digitale, lo potete scaricare direttamente sul computer o anche sul telefonino. Io oggi, visto che nel, nel cercare eh, ho trovato una cosa interessante, se così si può dire, eh, vi presento il metronome. Ok? Allora, eh, lui sta funzionando, ma è senza, è, è senza volume, perché in effetti non so come si spegne. Però, vabbè... Eh, comunque, il metronome... Eh, magari può eh, essere una cosa simpatica anche per invogliare i più piccolini ad affrontare questo discorso parlando di soffeggio ritmico allora vi ricordo intanto che qui sotto come sempre trovate il pdf da scaricare allora, tac, eccolo qua prima parte del nostro pdf allora, valore delle note relative pause ok? Intanto facciamo una piccola analisi di quello che è il solfeggio ritmico e a cosa può servire. Spesso, e penso che a tutti sarà capitato, quando suoniamo una canzone, nel nostro caso, quando ascoltiamo il batterista e un brano e cerchiamo di capire cosa veramente suona in questo brano, ci chiediamo ma cosa in effetti sta suonando? Allora, Saper solfeggiare ti porta poi col tempo a capire anche quello che il batterista, nel nostro caso logicamente, suona. Quindi le varie figure che può suonare dalle sestine, eh, quartine, di sedicesimi e via dicendo. Ok, oltre a saper solfeggiare è importante poi appunto allenare l'orecchio ad ascoltare e a percepire queste figure che andremo poi ad analizzare. Allora, nella prima pagina noi abbiamo appunto il valore delle note e le relative pause. Sopra ogni riga troviamo sempre 1e, 2e. E. Questo qui sarà il nostro metodo di conteggio. Certo, poi lo andiamo ad applicare sul metronomo e capiamo come funziona. Prima nota è un 4 quarti, quindi ha come valore tutta quella misura lì. Logicamente noi la solfeggeremo con quel valore. Se dovessimo suonarla su rullante, la nostra nota suonerebbe o comunque si sentirebbe solo ed esclusivamente sull'uno. Allora proviamo a solfeggiare la prima misura, quella nota da quattro quarti. Ci possiamo, oltre che col metronomo, aiutare con le nostre mani. Il quarto in questo caso l'1, 2, il 3 e il 4, battiamo la mano e il levare, quindi in questo caso la nostra E, portiamo la mano in alto. Saranno due movimenti che dividono il nostro quarto: 1 e 2 e 3 e 4 E, ok, ci siamo? Molto semplice. Adesso proviamo a solfeggiare quella nota di 4 quarti. Quindi inizierà a suonare, in questo caso, sull'1 e finirà sulla E del 4. Ok? Questa è una nota di 4 quarti. Seconda riga, prima misura della seconda riga: due note da due quarti. Ta, ta ta Ci siamo? Prima misura della terza riga. Quattro note dello stesso valore di un quarto. Ta-ta-ta. Quarta riga. Prima misura. Tutte note del valore di un ottavo. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. ultima riga la prima misura tutte note da sedicesimo quindi ogni quarto avrà quattro note dello stesso valore in questo caso per ogni movimento dovremo contare due note quindi ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Adesso nel contesto è molto semplice. Quando poi vedremo un po' di figure, allora le analizzeremo meglio. Adesso direi di prendere il nostro metronomo, farlo cantare e vedere che cosa succede. Allora, direi che per oggi analizziamo bene questa prima pagina, ok? Poi nel prossimo video vi darò già un paio di letture da poter studiare. Facciamo parlare il nostro metronomo metronomo, scusate, vedete che adesso si è tappato l'orecchio e quindi non sente. Allora, mettiamo una velocità di 50, secondo me per adesso potrebbe già andare bene. Stappiamo orecchie al metronomo e vediamo cosa è stata fuori. Ok, vedete, in questo caso, stia già suonando un metronomo in quattro quarti. Quindi, primo colpo accentato e dopodiché tre colpi normali. PIN, pa ok, noi prendiamo come riferimento proprio questo metronomo ok, prima misura 3 e via 4 quarti seconda misura 3 e via 3 via Terza riga, prima misura. Tre e via. Ta, ta, ta, ta. Quarta riga, prima misura. Tre e via. Ta. ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ultima riga, sempre per misura 3 e via. Ok, allora tappiamo le orecchie al nostro metronomo, facciamo uno sparire. Io direi che vi potete concentrare assolutamente su queste parti qua. Magari io adesso ho provato a 50 bpm, potete anche inizialmente portarlo anche a 40 o anche meno. O addirittura inizialmente, potete anche aiutarvi solo con le mani. Importante che i movimenti siano ben precisi. Allora, per quanto riguarda le pause, invece, quando noi contiamo le pause, non facciamo altro che, sul tempo, contare proprio uno, due, tre e quattro. Se dobbiamo fare come nella quarta riga una pausa, di un ottavo ok e poi lo vedremo nel dettaglio quando ci capiterà l'esercizio dove si usa questa questa pausa canteremo un non uno uno è la pausa di un quarto quindi uno invece se noi mettiamo una pausa di un ottavo e il secondo ottavo c'è cioè una nota faremo unta per le pause ora non preoccupatevi più di tanto le vedremo nel dettaglio quando ci capiterà. Allora per due o tre giorni concentratevi su questa parte, analizzate bene ogni divisione, cercate di imparare a solfeggiare le singole divisioni, poi nei prossimi giorni vi pubblicherò una o due letture in cui vedremo diverse figure nuove. Se avete domande, se avete curiosità o delle richieste specifiche, Scrivetemelo pure nei commenti, dopodiché vi risponderò, spero, in breve tempo. Spero di essere stato abbastanza chiaro in questo primo video, insomma, di avervi dato un po' un'infarinatura di quello che è il solfeggio ritmico. Ci vediamo giusto tra due o tre giorni con i primi esercizi. Da Merck e Metronomo, che lo stappiamo un attimo. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo. Ciao ragazzi!